Wow, bentornati. Da dove cominciare? Dall'acqua? Dai suoi colori mutevoli e mozzafiato? O dalla sua terra dove tutto si fa vento? Dune, tramonti e profumi. Quei profumi, cari miei, che per me sanno di infanzia, sanno d'estate, di giochi in famiglia, di ricordi che vorrei trasmettere ai miei figli. Per me la Sardegna è questo. Metto i piedi fuori dal traghetto e torno indietro di 30 anni. Una terra magica, sfuggente, selvaggia, dove la bellezza delle spiagge fa battere il cuore, ti lascia a bocca aperta. È qui che ho sempre avuto la sensazione di un contatto profondo con la natura, con le creature delle fredde acque, del cielo e con l'illusione dell'infinito guardando il mare. seguito da quell'apparente calma, scossa poi da un improvviso maestrale che rinfresca tutta l'isola. Non c'è tempo, non c'è ora. Tutto sembra dilatarsi nelle onde salate che plasmano e modificano le rocce, ogni volta in modo diverso, creando fantasie uniche mai più riprodotte nel corso degli anni. Ogni anno il profilo del paesaggio è diverso Affondare i piedi tra i granelli delle spiagge rosa e bianche è un privilegio Come il regalo che facciamo agli occhi indossando una maschera per sbirciare i fondali Che colori, che vastità Un mondo sommerso che spero somigli al paradiso Una delle terre che porterò nel mio cuore Ma anche nel mio canale eh sì, la terra sarda arriva su Officina del Pilota, oppure dovrei dire Officina del Pilota sbarca sull'isola più bella del mondo, <ride> un tipo simpatico lui, Dario, che ha subito precisato che il linguaggio sardo non è un dialetto, ma è una vera e propria lingua. Colui che ha ridato vita ad una Golf MK2 1003 dell'88 Ormai abbandonata nell'entroterra sardo Messa in pensione in un campo assolato Destinata a non aver più nessuno che si prendesse cura di lei Siamo matti, stiamo scherzando Beh, Dario, Dario Engines Che poi è il nome del suo canale YouTube È uno come me, uno come noi Che ama il fai da te, che ama il restauro E che ha fatto proprio un miracolo con questa Golf Le ha donato una... Seconda opportunità, una seconda vita e io non potevo non raccontarvi questa storia incredibile. Buona visione. Questa qua è nata 1003. 1.300, 8 valvole, 60 cavalli. Quindi tu praticamente che hai fatto? L'hai comprata da, mi hai detto, da un vecchietto nel centro della Sardegna? Da un vecchietto al centro della Sardegna, uniproprietario, aveva solo 80.000 km la macchina, però aveva la testata da rifare perché aveva rotto la distribuzione. Io anziché riparare il suo 1.3 ho deciso di metterci questo, che è il 1816 valvole del, del GT, però l'ho convertito a carburatori. Wow, carburatori del ZX9R, filtro papercross, un collettore artigianale per poterli montare, il tutto abbinato ad un regolatore di pressione e ad una pompa a bassa pressione per macchine da competizione. Ho rifatto tutto, bronzine di banco, bronzine di biella, fasce, testa, il motore è rifatto completamente. L'ho messo appunto io, l'ho carburato, l'ho montato, l'ho riverniciato, ho fatto tutto in casa da me. E, oltre al motore ci ho messo tutta la meccanica, infatti ha i ponti del G60, barre antirollio del GT16 valvole, l'assetto a ghiera, i freni anteriori del gt 16 valvole posteriore è stata convertita a disco anche quelli del gt 16 valvola alla barra ad duomi è stata revisionata in tutto dai silent block del ponte tutti i cuscinetti tutti i gommini tutto quello che si poteva revisionare è stato fatto anche il cambio la frizione è stato tutto controllato l'auto è stata praticamente portata a scocca nuda e io in due anni e mezzo, tra i vari impegni universitari e tutti gli altri impegni che potevo avere, ho deciso di mettermi a rifarla. E l'ho fatta appunto da me in garage. Devi sapere tu quando cambiare. A orecchio. Vedi quanto è importante essere ingegneri del suono. È una vita. Due critiche, se proprio... Sì, sì. Ma in realtà sono consigli. I cerchioni. I cerchioni arriveranno, metterò dei 15 che stanno bene un po' con l'auto. Ottimo. Che è successo con il cielo qua? Sono riusciti a perdere un pacco di due metri in cui c'era il mio cielo nuovo, appena ordinato e niente. Quanto non vi pagato? 180 euro. Ecco, e ti hanno rimbruzzato? No. <ride> Quindi per protesta rimarrà senza. Sì, sì. Ecco, anche io ho tolto il cielo alla mini, ho abbassato il centro di gravità. A questo punto le avevi pure salanetta, Sì, sì. Vanetta, per, per, per, per, per, no. Tolgo tutto. L'ho no, L'unica mm. che gli è rimasta. Sardegna. Con te dentro una delle macchine più fighe e iconiche di quando ero piccolo io. Con una luce strepitosa. Che ore è? Che sono? Beh, le 9. 9 eh. uh, sono? Le 9. 9.20? Già sono le 9.20, io non ho neanche fatto colazione. Stamattina il matto è partito alle 4 da casa sua, da Alghero. È arrivato qua in Costa Serena. Eeeh <ride> la signora con 600 ci ha sorpassato, come ti permetti? Ti dobbiamo far sentire un po' il 1816 16 valvole eh, Ci prendo confidenza gradualmente È un'auto abbastanza intuitiva eh. Ah, Aspiratore, eh. eh? Io sono un fan dei motori aspirati eh. Già, già mi piace Ah, di nuovo la signora che ci ha sorpassato prima Eh, signora, stavolta mi, mi catapulta immediatamente negli anni ottanta sì. Bella anche in curva Mi sa che ti ci diverti questo giocattolino eh. Va guidata col coltello fra i denti Lo vedi che cosa fanno gli Young Timer? Sì, sì. Si fanno innamorare sia... Da uno come mezzo, ma io ho quasi il doppio degli anni, no? Doppio no. <ride> Diciamolo 42, 25. Ci piace lo stesso, lo stesso mondo, sì, sì. lo stesso sapore. Esatto, il sapore di, di vecchio, di, di, di, di vistoso. Di ruido. <ride> Quando sali a bordo di una macchina degli anni 80, fine anni 80, la prima sensazione che hai addosso sulla schiena, sul corpo è questa vibrazione che tra l'altro viene mischiata con questo suono nell'abitacolo di scricchiolio, di suono intake, come si dice, no? Che sì, viene sì. dal motore. Senti la tra le curve. Lasci il gas, tum tum! Subito a <ride> sbattere! fa Un po' la mia Subaru, sta cosa è una cosa positiva. Vuol dire? Il suono <ride> si assomiglia. Oddio, <ride> e tu praticamente qui in Sardegna col coltello tra i denti d'inverno in con le strade vuote. Tiro questa macchina <ride> come se non ci fosse un domani. No, che bello il cambio! Sembra che sciacca un po', no? Si, sì, si. Sì. Però, guarda caso, poi tutte le marce entrano, entrano bene. C'è anche molto nella frenata Che cosa hai fatto sul impianto frenante? Questa ha tutti e quattro i freni del gt 16 valvole Tutto revisionato, cambiati i tubi Tutto nuovo, tutto Brembo mm, Sei un grande <ride> Molto precisa E anche la pompa del freno è maggiorata Tutto dentro al tuo garage, tutto da S sole Sì, fatto. sì Peso della macchina? Sui 900 kg circa e l'hai per caso bancata? no però penso che abbia una ventina di cavalli più del normale con questa configurazione quindi? sui 160 penso 160 170 180 cavalli sono 900 kg sembrava il doppio, <ride> un gta motori, non so se hai visto il COVID, sì. ho sì. guidato delle macchine dai primi anni 80 fino a metà anni 90 Sì. e sono quelle che mi hanno divertito di più la Levin, la i86 Levin che ho portato sul canale, è stata una di quelle che mi ha scioccato 130 cavalli di pura follia macchia leggerissima, bilanciatissima, trazione posteriore ti diverti come un matto questa c'ha un po' lo stesso sapore, stesso mondo però a trazione anteriore va un po' più forte, bellissima come è posizionata la pedaliera il volante nonostante non sia regolabile in avanti e indietro non importa perché è giustissima è vero che io ho le braccia lunghe tipo scimpazzino però si guida stra bene le sedute di questi sedili qua sono delle poltrone sì, sono il suono no. è inebriante caro mio, la luce è Spettacolare, siamo in Sardegna, cazzo voglio di più della vita, mi dividi un porca troia in sacco no. e dai, uno! Uh. Porca troia! E andiamo! Questa è la mia project car, quindi e mi sono mi son dedicato. Eh, hai fatto un bel lavoro, l'hai presa, l'hai salvata, l'hai buttata nel garage, l'hai ristrutturata, poi hai messo le mani nel, nel paromotore motore e senti come sta su strada. Ed è venuta, devo dire la verità, più efficace di quel che pensassi fissato prefissato una cosa più tranquilla, invece poi. Guarda, ti posso dire che è molto bella da guidare, quindi secondo me l'obiettivo è raggiunto. Okay. Hai agganciato l'obiettivo. Stamattina sono uscito di casa alle 6, di moglie non guardava malissimo. Dove vai? Sei in vacanza? Eh tranquilla, amore, <ride> sta arrivando un mio amico. Sono <ride> una golf. fa questa quasi? Sì, quasi 8 Come hai fatto a capire che sono 8.000 non avendo il contagiri? Beh, abbiamo fatto qualche prova con qualche strumentazione, arriva okay. tranquillamente sopra i sette e mezzo. Stasera, oh, mm. mi fa arrabbiare, eh. un aperitivo con una birretta inclusa. tanto per cambiare. <ride> Ho visto che ti piace tanto. No, perché c'è un leggero rollio, hai degli ammortizzatori, Oh, l'assetto al un po' è dovuto anche dalle spalle molto molto alte degli, degli pneumatici Ok. hanno spalla a 60 cerchio da 14, 14. Okay, ecco. però nel momento in cui capisci qual è il punto dove si corica e si appoggia allo pneumatico allora, il eh. gas tutto <ride> giù infatti ripeto se la guidassi tu sta macchina sono convinto <ride> che mi faresti fare la cacca addosso <ride> e infatti non voglio la <ride> <ride> Anche perché ragazzi ci sono dei video sul suo canale, su youtube, andatevelo a vedere Dario Engine vi lascio una scheda qui in alto a destra, così ti sì, sì. fa vedere te come seguire a stamattina. <ride> esatto! Oh! Bella anche sulle sconnessioni, assetto a ghiera, ma che tipo di assetto hai? Max Speed in Roads. Ah okay che mi sono sei mesi che cercavo di mandarmene uno <ride> e non me li son cagati perché ho pensato che essendo cinese chissà a che cosa andavo incontro invece non è male beh su queste macchine che non sono particolarmente complesse basta solo che siano un po' più rigide alla fine madonna è cattiva oh <ride> tra allora, l'altro <ride> oh, questo è un tornante tornante non segnalato <ride> bisogna farlo scorrere non si riesce senza muovere le mani a chiudere è le curve guarda che stradina vedi ecco qua <ride> scivola eh. secondo me Prendi un po' il ritmo, ti ci può divertire davvero tanto. Sì, sì. Se la fai alleggerire dietro e la fai accompagnare, vai forte. Scivola dietro. Sì, sì. Eh, soprattutto seconda marcia seconda marcia andiamo terza siamo in salita oh. va sempre sembra una macchina da cronoscalata <ride> parte dietro parte di brutto è divertentissimo Stai guidando una delle golf più incazzate che ci siano. Davvero un onore aver potuto raccontare la Sardegna come prima tappa del mio nuovo format. Format nel quale, oltre alle macchine, che rimarranno sempre la colonna portante del canale, racconterò le storie di chi le vive e i luoghi in cui queste avventure prendono vita. Grazie a Dario e a tutti voi per l'attenzione. Lasciami un like, un commento e mi raccomando non dimenticare di iscriverti al mio canale. Io sono Matteo e non vedo l'ora di rivedervi nel prossimo episodio. Ciao a tutti.